Salve a tutti ragazzi, sono Insta2004 e oggi siamo in un nuovo video e oggi siamo su For Honor, che è un gioco che da un po' che volevo portare ma non sapevo se farlo. E il problema di questo gioco è che non è il tipo perfetto per il mio computer e quindi lagga un po'. E il problema del fatto che lagga un po' è che tipo il mio computer ha la ventola 1000 e spero non si senti troppo nel video. Allora, perfetto, sono andato a controllare un attimo la registrazione, se si sentiva bene e sembra che non si senti male. Quindi allora, detto questo, io ho fatto solo il... il tutorial solamente che l'ho fatto a me tanto tempo fa che non me lo ricordo più e quindi vorrei tipo provare a cominciare e quindi boh facciamo così capitolo 1 condottieri codardi a ah, difficoltà facile proviamo facile perché osservavo e comando la legione di ossidiana quell'anno mandai uno dei miei comandanti Golden Cross a punire un traditore ma un guardiano si ci sono stati molti guardiani Quello si dimostrò Ok Non me l'aspettavo comunque gioca Ah non mi ricordo più molto bene i comandi Quindi sono abbastanza sicuro che Che voi tipo quelli che guarderanno il video, se ci hanno già giocato, sapranno già tutte quindi mi vedranno e diranno Oddio questo qua fa schifo, sì faccio schifo perché non ho mai giocato a questo gioco Quindi speriamo vada tutto bene Difendete la mura! Vieni fuori! Dobni! Non deve finire per forza così! Non fateli avvicinare! Signore. Ah! Sfondatelo! Sfondatelo! Immagino che debba andare qui. Ok, non sto capendo niente. Ah. E eh, ho sbagliato qualcosa. ok oh. adesso penso che dobbiamo farlo fuori e l'ho fatto fuori e sono uscito fuori dalla moneta combattimento si deve buttare i cadaveri? no e eh, qui c'è qualcosa... Boh. Ah, difendi il muro orientale. Ah, qua ci Ah, ma l'ho tipo è ucciso straisi. Anche okay, questo l'ho ucciso easy. Ma è tipo stra, stra easy far fuori i nemici. Forse dovevo mettere. Questi non sono nemici. Devo mettere una difficoltà un po' più difficile. E raggiungi il cortile. Me ne ricorderò poi. in game. Allora, dove dobbiamo andare qua? Attacco leggero, attacco... Ok, questo lo sapevamo già. E qua sono a reclute stupida, immagino. pure uno dei nostri Allora Raggiungi gli arcieri e... Dalla scala? Sì Mi ha leggermente laggiato. roba strana no ho sbagliato tasto control allora dopo devo provare a fare l'esecuzione e non c'è l'esecuzione e devo uscire dalla dei nemici stupidissimi che li fai fuori straisi allora qua dobbiamo guardare qualcosa con o oh. ormai passati mille anni dalla caduta dell'ultimo santuario di ashfield i nostri antenati resistettero sei anni contro più di centomila guerrieri disperati e affamati o almeno così racconta la storia <susurre> Fatto, immaginavo che questi erano robe da distruggere. La legione di ferro è formata da tante piccole legioni. Il simbolo della legione regale era un leone. Erano potentissimi, ma nulla poterono contro la forza dell'ossidiana. Avete visto è così che si fa! Qua c'è gente stupida che. Ok, abbiamo fatto fuori tutti qua. Questo è anche da far fuori, perché... Ah oh no. Andiamo qua. Quando smettiamo di combatterla, la natura si rigenera da sola. Lo stesso vale per le pietre, per le piante, per gli animali e per gli uomini. Raggiungiamo sti arcieri. Non sembravano così forti prima. E la Madò? Che forza che ha stuomo. Capo, Dogni! Fico! No! Difendetemi! La rimette por la questa a lottare. Ok, mi sa che in questo gioco non si può lottare. Okay. Ah, questi sono amici. Allora, cosa dobbiamo fare qua? Perché ci castello gli invasori, mamma? No? Non c'è scritto molto. Checkpoint raggiunto. Adesso spaccheranno il coso qua. Ed entrerà tipo il boss. Che sarà easy da far fuori perché ho messo una moneta facile. Eccolo il boss. Che fa già fuori tutti a caso. E adesso arrivo io e casualmente muore. Sarò io? No, non mi sembra di essere me quella. Io sono un campione, wow. Che lui è stato... No! No! No! No! No! ma No! No! No! Ah! Ah questa sarebbe le esecuzioni Ah Ah. Tipo non si è capito molto bene niente. Ma ok. Uh, guadagni esperienza storia per aumentare il tuo livello storia, giocando e, e, e rigiocando le missioni. Salendo di livello sblocchi e migliori le tecniche da usare nelle missioni. Guadagni più punti giocando a difficoltà più elevate. Puoi vedere i tuoi progressi attuali premendo sulla mappa del mondo, quindi tab. Premiamo tab. Rob a caso. Ok. <coughs> Adesso dovremo andare a stanne fuori che sta succedendo un casino, ma abbiamo già. ho già registrato 20 minuti quindi no! Aspetta un secondo! Non ci avevo fatto caso all'inizio, a quanto pare è tipo tutto, tutto attaccato. Quindi probabilmente ci sarà un finale dove ci facciamo fuori a vicenda tra protagonisti? Boh, non lo so, non ho mai giocato a questo gioco. Comunque, detto questo, cercherò per la prossima volta di regolare meglio il volume perché alcune cose sono più alte di altre. Va bene, detto questo, eh, spero che il video vi sia piaciuto e ciao!